Oggi video operativo dedicato alla coppia euro-dollaro che so che molti di voi hanno a cuore e che tradano, soprattutto perché se seguite questo canale siete probabilmente appassionati di mercato delle valute e quindi del mercato forex. Allora ho pensato per, questa, diciamo, per questo sabato, per questa sessione di video, di fare una, un punto diciamo, tra quello che è la coppia cioè tra quella che è la divisa euro e la divisa dollaro, quindi andando a cercare di capire meglio eh, che cosa ci sta dicendo l'euro-dollaro e soprattutto come magari poter fare eh, un certo tipo di operatività che sia eh, sana, che non sia troppo speculativa ma che vada a cercare di prendere un movimento sulla coppia euro-dollaro. Allora, andiamo eh, subito a vedere eh, il grafico, quindi quello che voi vedete qui eh, con sfondo nero e candele verdi e rosse è l'andamento eh, grafico, appunto, quindi l'andamento dei prezzi, come possiamo notare, da questi picchi fatti proprio nel, nel 2018, a inizio del 2018, fino ad arrivare ai bottom, quindi ai minimi fatti l'anno scorso nel 2020. E poi nuovamente tutto il trend con i al momento picchi che ci sono stati sull'euro-dollaro proprio eh, qui a 1,23 negli ultimi mesi a gennaio in realtà. Allora, che cosa si può notare? Beh, si può notare intanto la bellezza del mercato Forex, sinceramente. Cioè il fatto che ci sia comunque, vedete, dei periodi con tendenze eh, long e short e quindi questa versatilità anche per quanto riguarda noi trader di... Eh, andare ad approcciare il mercato sia in ottica long, quindi in ottica di acquisto, quindi accercando ovviamente un rialzo dei prezzi, e sia in ottica diciamo short per andare a prendere un ribasso. Ricordo a tutti, magari soprattutto per chi è un po' all'inizio nel mondo delle valute, che eh, nel mondo delle valute se io vado a comprare la coppia euro-dollaro significa che compro un controvalore eh, di euro nei confronti del dollaro. E quindi compro euro diciamo e vendo dollari scambio euro con dollari mentre nel momento in cui io vendo la coppia euro dollaro significherà che compro dollari e vendo euro sempre eh, con un controvalore che decido prima questo ovviamente è eh, una, una base per chi fa valute chi ovviamente lo fa già da tempo non ha bisogno di queste di questi messaggi però lo voglio dire soprattutto magari per chi è all'inizio quindi euro-dollaro che si può comprare si può vendere, nel momento in cui vado a vendere comprerò i dollari mh, nei confronti dell'euro nel momento in cui compro, comprerò gli euro nei confronti del dollaro in questo momento attuale noi eh, cosa notiamo? Notiamo che è avvenuto, guardiamo un po' più da vicino il grafico, quindi dopo aver visto un po' gli andamenti e quindi i livelli di prezzo più importanti, ricordiamo che il Forex soprattutto eh, sente molto i punti dove il mercato, queste aree che io ho segnato con eh, delle linee tratteggiate sono le zone dove in effetti eh, il mercato ha sentito mh, in maniera più, più importante eh, nel, nel recente passato, in questo caso negli ultimi due o tre anni, eh, alcune aree quindi sono diventate quelle che io chiamo aree di interesse e quindi dove ancora il mercato potrà avere interesse a comprare o vendere. Eh, quindi andiamo a vedere un po' più da vicino quelle che sono poi eh, le ultime. Volevo farvi vedere come il livello dove siamo adesso è stato un livello in effetti importante Proprio eh, qualche anno fa, detto questo andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo e nell'ultimo periodo abbiamo avuto una tendenza long molto chiara, molto chiara su un grafico, questo è un grafico, ogni eh, candela che vedete, barra che vedete, verde e rossa eh, va a eh, come dire, mh, comunicarci che quella lì è stata una settimana di contrattazione, quindi da lunedì, da domenica sera a venerdì sera. Ecco che in questo caso tutto questo andamento è un andamento assolutamente long che si è mh, poi eh, stabilizzato in, in, in certi momenti, soprattutto nell'ultimo periodo il mercato che cosa ha fatto? Aveva fatto un euro dollaro che aveva scambiato euro dollaro in area 1,23 per poi ristabilizzare un po', no? eh, creare un movimento diciamo, di ritracciamento come viene chiamato di pullback, quindi di riossigenazione che ha visto alcuni eh, movimenti di minimo e massimo fino ad arrivare proprio in area 1.1750 all'incirca sedendosi qui e ripartendo. Questa ripartenza, quindi la mia idea è, quindi andiamo a vedere proprio a livello operativo. È una ripartenza eh, che può darci eh, l'idea di eh, comprare, quindi ritornare, diciamo, ad investire in euro vendendo dollari o è un'idea o comunque ci dà un'idea di, eh, eh, di onda rialzista ma che può riportare i prezzi giù. Un po' come quando succede no, qui che fa un movimento ribassista, poi crea questo swing come li chiamo io, movimento ossigenazione rialzista e ancora gamba e qui quello che sta avvenendo è proprio il classico ritracciamento in questo caso a tre candele verdi al momento, eh, siamo a venerdì in questo momento che sto registrando il video, è venerdì. Alle, sono circa le 11.30 del mattino quindi questo video voi che lo state guardando ora è eh, sabato alle ore 14.30 o eh, successivo a questo, a questo orario e quindi potete ben capire che eh, dobbiamo ancora chiudere la settimana però io ho una view abbastanza chiara su questo mercato che al momento praticamente quindi mi vado ancora di più a vedere quello che sta avvenendo è arrivato proprio in zona 1.2080 che avevo segnato qui zona dove 1.21 dove si era seduto prima aveva creato quel pavimento dove tra l'altro poi io shortai anche l'euro in questa in questa settimana eh, ci diede un bel messaggio operativo dal mercato vi ricordo che io tendo a fare per operare sul mercato, a lavorare esclusivamente di quelle che sono le dinamiche dei prezzi su time frame ampi, cercando di fare delle operazioni a basso rischio, cercando di gestire in maniera ottimale il rischio, perché sapete che nei mercati non è facile guadagnare e bisogna sempre essere molto attenti, quindi ecco parentesi diffidate sempre da, eh, da guadagni troppo rapidi e troppo facili eh, e, troppo, e troppo grandi rispetto a quello che rischiate. Ma in questo caso, insomma, sicuramente un bel andamento. Siamo ritornati in area 1,20 e 80 all'incirca, zona che avevo segnato nel mio piano operativo come zona importante. E queste sono le classiche tre barre che possono, in effetti, far pensare a due cose: o l'euro dollaro adesso è pronto per un ulteriore allungo. O su queste aree, magari un po' più in alto, magari un po' più in basso, potrebbe ripartire magari un movimento ribassista, quindi o rialzista, abbiamo detto ribassista, allora voi mi dite Martino, e quindi cosa faccio, cosa, cosa pensi che possa succedere? Allora io starò molto attento, al momento la mia idea è short, la mia idea è quella che questa area, diciamo teniamola così, questa zona che passa anche per 21, 21.10 tutta questa area qui, possa tenere e nelle prossime giornate il prezzo possa quindi prossime settimane prossime giornate possa scendere possa scendere almeno fino a 1.19 quindi in questo momento ovviamente la view non è di lunghissimo termine nel senso di qualche tempo dove magari ho dei target ampi ma che ci possa essere un recupero di quest'area 1.19 nel breve. È possibile quindi quello che eh, mi viene da dire è in ottica in linea di massima l'idea è quella di attendere ovviamente eh, un entry short oppure Adesso magari prendo i certificati Turbo24 così vediamo anche dove eh, si potrebbe andare a impostare magari un'uscita dalla posizione eh, sia in target che in, eh, in perdita. E in questo caso ecco qui che eh, in linea di massima c'è appunto questa tenuta. Tra l'altro guardando un grafico a barre giornaliere nell'ultimo periodo, nelle ultime eh, giornate, vedete che c'è stata questa difficoltà iniziale a, ad andare al di sopra di certe aree e chiudere al di sopra di certe aree e qui tengo diciamo più che altro la zona 1,21 c'è cioè una chiusura forte sopra 1,21 quindi al momento c'è una price action di indebolimento di questa fase rialzista che c'è stata e che può iniziare in effetti a farci pensare che eh, l'euro dollaro possa avere una discesa e quando dico discesa ovviamente sto parlando magari di una discesa inizialmente verso area 1,19 almeno inizialmente, area 19 che in effetti è stata nel recente passato un'area dove il mercato aveva resistito nel, da, dal rialzo, come potete notare, e poi aveva resistito anche se poco, quindi facendo supporto nel momento in cui il mercato era sceso, poi risceso e poi recuperato. Quindi in questo caso specifico, eh, diciamo che mh, mi aspetterei un ritorno almeno dell'euro 19, perché vi dicevo anche fase long? Perché poi bisogna capire se eh, in, questo caso, mh, in questo caso dove ci sono già state tre candele l'ultimo swing è stato qui. Diciamo che quello che mi aspetto di più potrebbe essere una tenuta in linea di massima qua, un ritorno anche in vista appunto della price action sul daily, un po' di indebolimento di ritorno verso la zona che passa per 1,1895, 1,19. Eh, da qui poi si vedrà, perché se dovesse creare un certo tipo di price action che ci sta dicendo che il mercato può anche eh, scendere maggiormente, è ovvio che qui ci potremo anche attendere movimento molto più ampio e abbiamo tre livelli quindi successivi che sono l'area 1,19, 1,17,50 e 1,16, 1,16,20. Queste sono le tre zone importanti, quindi potrebbe diventare un big deal, un bel, un bel trade short, quindi andando long di, di dollari, quindi comprando dollari, vendendo euro, diciamo da qui alle prossime 1-2 settimane. Poi dobbiamo vedere ovviamente quello che avviene mh, questo è un video che ovviamente vuole solo darvi un'idea di massima, anche e soprattutto a livello didattico per come ragiono, per come cerco di fare dei trade che abbiano un certo, una certa logica. Cioè, eh, io non sono assolutamente il trader che si mette lì sui grafici a minuto o a 5 minuti, eccetera. eccetera, a cliccare e vendere completa, con, con, con, sempre costantemente. Quella diventa più una scommessa. Invece, c'è uno studio che eh, arriva da lontano e che cerca di progettare un trade. Quindi, in questo caso assolutamente io sono dell'idea short su questo mercato e eh, short appunto nel momento in cui poi ci mostrerà delle conferme ulteriori magari sul grafico settimanale a quel punto si potrebbe addirittura pensare anche di eh, tenere la posizione di più e fare un certo tipo di eh, dinamica in questo caso specifico quindi prendendo come spunto il grafico daily e quello che è avvenuto sul daily quindi questo indebolimento qui eh, si potrebbe pensare di andare, vedete, se vado nella tabella short dei certificati Turbo 24, ho svariati certificati con knockout diversi e ovviamente leve diverse che posso sfruttare. Io, questo ricordo è un grafico settimanale, io in questo caso andrei a prendere il livello, vedete, il terzo livello, che è un livello con, in questo caso leva 35, però adesso io vi spiego come, perché poi in realtà la leva... <ride> sì, sì, io non la uso mai, leva 35 perché ovviamente metto a margine diciamo, dell'operazione, cioè il mio investimento è, facciamo esempio 1000 eh, è, o 100 o 50 e, eh, e quello è il mio massimo, la mia massima perdita più che altro. Quindi in linea di massima significa che se investo 1000, 1000 per 35 volte Vorrà dire che io su questo mercato è come se avessi investito 35.000 euro. No? Eh, però in linea di massima è che se io investo 1000 su questo mercato oppure facciamo un esempio più, eh, più basso come importo se io investo 100 su questo mercato significa che eh, nel momento in cui io eh, compro dollari e vendo euro avrò questi 100 eh, euro che ho investito e se la posizione se l'euro dollaro inizia a salire salire salire andà, eh, andrà. Eh, nel mio punto, quindi andiamo a cliccarlo, eccolo qua 24.09 dove c'è scritto knockout KO, nel, nel momento in cui io ho messo 100 euro per questa posizione, facciamo finta, eccolo qua, nel momento in cui questo sale, sale, sale, sale e mi prende qui, è ovvio che io i miei 100, cosa succede? Che non saranno più 100, ma diventeranno 0, quindi la posizione va a 0, quindi sì, eh, investe solo quello che ci si può permettere di perdere questo è lo sottolineo eh? si deve investire solo quello che ci si può permettere di perdere e questi 100 euro avevo investiti e quindi ogni investimento può o dare delle soddisfazioni con dei profitti oppure dare un costo chiamiamolo così quindi quei 100 euro non, con quei 100 euro non si è riusciti a eh, guadagnare ma quei 100 euro sono andati a zero quindi non si è guadagnato okay? si sono persi quei 100 euro quindi eh, ecco che se io faccio un'operazione di questo tipo, in questo modo, guardate un po', andrò a mettere la quantità ovviamente che, eh, che è più giusta, quindi per esempio facciamo, facciamo più giusto così, 29, oh, guardate qua, se io, metto, eh, se io vado a comprare, comprare eh, 30, eh, 29 certificati short euro dollaro short, avevo cliccato short, euro dollaro short, quindi compro 29 certificati short di euro dollaro al prezzo di 30,50, come vedete qui, eh, vuol dire che avrò un controvalore a mercato, quindi quello che è il mio rischio, quello che è il mio investimento è di 101,70 euro, comunque insomma circa un centinaio di euro, quindi qualsiasi cosa può accadere, anche se dovesse esserci un gap che sull'euro è difficile però nel caso che ci sia un gap enorme magari sono qui il mercato mi gappa comunque la mia posizione verrà chiusa al knockout 24.09 con 101 euro quello che è 100 euro di eh, investimento che è andato a zero quindi intanto vedete Prima di tutto quando si sviluppa un'operazione, in questo caso l'euro-dollaro, la si deve sviluppare sempre andando ad essere molto consapevoli e uh, accettare il rischio, quindi consapevoli del rischio che si prende e quindi consapevoli del fatto che quel rischio può diventare poi, cioè l'investimento può diventare poi una perdita, diciamo. Però se la si, uh, si, si, si. ovviamente si ragiona bene, si sa che questi ovviamente sono i soldi che si possono perdere al massimo. Ovviamente il controllo, lo vedete... Sale e cresce è normale, poi una volta che si blocca, c'è cioè l'anteprima dell'ordine. Quello è quindi in linea di massima. Eh, questa è diciamo l'operazione che si può fare. In realtà, voi potreste farla anche con un certificato con investendo 3,50€. Fa un po' ridere. Quindi insomma, adesso facciamo una cosa un po' più veritiera. Mettiamo questi 100€. Eccolo qua che eh, sono praticamente la mia, il, mio, il mio investimento. Quindi nel caso in cui il mercato salga un po' eccetera, io comunque ho un paracadute qui. Ecco, quello che io mi aspetto, quindi questo potrebbe essere un ideale, buono come knockout, è abbastanza ampio, gli diamo spazio al mercato di giocare un po' su queste aree, con la possibilità anche che nel momento in cui, e quindi lì andrei ad aiutarmi su un grafico a barre giornaliere che è un po' più veloce e mi mostra anche un po' i movimenti giornalieri, posso anche pensare che Mh, su certe aree potrei decidere di uscire nel caso in cui il mercato si dimostra totalmente contrario diciamo e quindi inizia a salire in un certo modo per cui posso anche decidere che eh, a un certo punto la mia eh, posizione eh, si possa chiudere, allora manualmente andrò a prendere il mio, la mio posizionamento, andrò a mh, cercare di trovare sul mercato la controparte che con i certificati si trova sempre eh, chiudendolo per l'operazione euro-dollaro. Eh, chiudendo la posizione di 29 contratti, ovviamente andandoli a vendere questi 29 eh, certificati. E quindi chiuderò magari la posizione nel caso in cui non vada magari anche a 50 euro di... quindi posso comunque sempre attuare una modifica della posizione manuale nel caso in cui il mercato non fa quello che noi vogliamo e quindi ci dimostra che in effetti la nostra idea non era corretta e vi ricordo ragazzi che un trader non ha la... Eh, non deve pensare di avere ragione quando va sul mercato, deve avere delle idee, pianificarle bene, pianificare il rischio, poi cercare di vedere un po' come va il mercato, se le cose non vanno come devono, si chiude, se vanno come devono si chiude comunque, si va in profitto, ma non è il fatto di dire ah che bravo che sono stato, che figo che sono, faccio eh, ho fatto bellissime operazioni, sono, sono il più bravo e poi eh, sale il, quel senso di onnipotenza che non fa benissimo al trading. Quindi non dobbiamo pensare di aver ragione, ragazzi, toglietevi questa, questo tarlo. Pensiamo di lavorare bene, di avere delle buone visioni, di fare dei buoni trade. Certi trade andranno bene, certi trade andranno un po' meno bene. Cerchiamo di gestire bene quelle che sono poi le nostre operazioni. Quindi in questo caso bellissimo che i certificati turbo ci danno questa possibilità di avere tra l'altro questi lavo, valori no. Out fissi, fissi che poi si muovono, in realtà vi spiego, eh, nei certificati se voi fate il forex non c'è il rollover notturno, quindi ogni notte non avete il rollover, ma viene implicitamente inserito nel valore di knockout, quindi in questo caso se eh, dovessimo pagare una piccola somma overnight che è eh, il classico rollover che si paga, differenziale tassi eccetera eccetera, a volte ce lo danno no? perché se il differenziale tassi a nostro favore avremo un, uh, un profitto anche nell'overnight ma nel caso in cui qui magari abbiamo una, uh, un leggero, un leggerissimo perché si tratta al momento almeno di leggerissime uh, rollover, in quel caso il knockout si abbassa leggermente, quindi è meglio sempre tenerlo bello ampio, in questo caso sui massimi ultimi, degli ultimi mesi, degli ultimi, anche degli ultimi anni, cioè dell'ultimo anno almeno, e uh, sopra i massimi dell'ultimo anno e quindi c'è spazio. Quindi questo è sicuramente molto interessante, se uh, invece per esempio non decidiamo di fare nulla ma ne possiamo attendere delle nuove input su daily e uh, weekly e quindi attendere nuovi input o di tenuta di questa zona, oppure se dovesse iniziare a scendere prima e quindi quello che io penso, se la 1.19 non dovesse... Avere una forte discesa e quindi mantenersi, si potrebbe pensare di andare poi lunghi, eccetera. Però, siccome eh, questa rubrica, diciamo su euro-dollaro, la vorrei mantenere eh, più spesso, più frequentemente anche qui sul canale YouTube, magari un paio di volte al mese, così magari rivediamo un po' quello che può avvenire e quello che succede. In questo caso. Eh, quindi euro dollaro avete visto un po' la mia view quello che potrebbe avvenire quello che mi piacerebbe fare quello che eh, si può tra l'altro eh, come si potrebbe lavorare con dei certificati turbo 24 tra l'altro eh, trovate in descrizione anche il link per provarli e a questo punto direi che abbiamo detto tutto noi ci salutiamo io vi auguro ovviamente una eh, buonissima giornata e ovviamente ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti buon trading simple